Salve a tutti. In questo momento stanno arrivando molte richieste di assistenza per quel che riguarda il settaggio della lingua. Eh, apparentemente quando si usa Edmodo eh, il, il navigatore tende a cambiare delle lingue e a non riconoscere le lettere accentate. Se non vengono riconosciute le lettere accentate è evidente che... Il programma di navigazione della lingua sta interpretando la tastiera come se fosse una tastiera americana. Infatti le tastiere americane non contengono le lettere accentate. Allora, eh, all'interno di eh, Google, di, della guida di Google Chrome, come vedete, si trova una pagina che è a questo dedicata. E qualche pagina eh, simile si troverà sicuramente anche nelle impostazioni e nelle guide eh, di, tutte, di tutti i programmi di navigazione in particolare eh, per cambiare eh, la funzione di traduzione automatica dall'una all'altra lingua eh, che a volte Chrome cerca di forzare sulle nostre pagine e alle quali magari abbiamo dato l'assenso in modo automatico senza, ci, senza renderci ben conto di che cosa stavamo facendo dobbiamo andare in impostazioni quindi in Chrome le impostazioni si aprono facendo clic sui tre punti qui a destra in alto nell'angolo quindi scegliamo impostazioni qui a sinistra bisogna scegliere avanzate una volta cliccato avanzate comparirà l'impostazione delle lingue non è tanto mh, visibile perché in realtà bisogna cliccare su questa freccia in giù se noi facciamo così Intanto possiamo cambiare eh, quali impostazioni delle, delle lingue. Eh, io in particolare lavoro moltissimo con l'inglese, quindi ho aggiunto l'inglese degli Stati Uniti, però ehm, in particolare è, è interessante tenere l'italiano come utilizzato per la traduzione delle pagine. E in particolare eh, io consiglierei di disabilitare questa voce. Consenti di tradurre pagine in lingue che non conosci. Ecco, se voi disabilitate, probabilmente state eh, disabilitando il traduttore eh, automatico. Ecco, se volete potete anche disabilitare il controllo automatico, insomma. però insomma voi potete anche eh, tenerlo abilitato solamente per l'italiano. Ecco, io penso che questo dovrebbe bastare perché le impostazioni che voi vedete qua eh, non mi creano assolutamente nessun problema nella mia navigazione, quindi spero che la stessa cosa succeda anche a voi. Quando qua, come vedete ci sono anche delle indicazioni per Android e, e per iPhone e iPad, basta passare da una scheda all'altra di questa pagina, che è eh, l'articolo. Potete cercare dicendo modificare le lingue, di Chrome. Modificare lingue di Chrome basta che scriviate nella casella di ricerca dovrebbe venirvi fuori questa pagina. Grazie molte per l'attenzione spero che sia utile.